Che cos'è una società offshore? Ed è veramente assolutamente illegale utilizzare una società offshore per, ai, fini, ai fini fiscali per, per esplodare il proprio business? Te lo dico tra un attimo. Una società offshore è una società incorporata per definizione in un, in un paradiso fiscale, paradiso fiscale nel termine eh, ampio del termine, cioè in una società per, per giurisdizione offshore si intende una giurisdizione che tendenzialmente tassa poco o nulla e ha un bassissimo livello di trasparenza. Questo per, dividerla dal, per non confonderla invece con le giurisdizioni onshore, che sono invece le giurisdizioni che tendenzialmente hanno un medio elevato, a livello di tassazione e un elevato grado di, di trasparenza, per esempio implementano um, lo implementa scambio di informazioni finanziarie automatico e fanno parte del, del CRS. Okay? Quindi um, società offshore è una società incorporata in una giurisdizione di cui tendenzialmente eh, poco si sa o è difficile avere informazioni, se sono un'amministrazione finanziaria o un cliente, società onshore invece è una società incorporata in una giurisdizione diciamo, classica, okay? quindi eh, appartenente all'Europa occidentale piuttosto che ai paesi, agli altri paesi OXE, quindi Stati Uniti, Canada, Italia, Francia, Spagna, Germania, eccetera, eccetera. Eh, Nell'accezione però chiaramente di tutti i giorni, quindi dell'imprenditore in realtà non c'è una grossa differenza. Si, si utilizza il termine offshore per, per dire vado ad aprire una società all'estero quindi offshore uguale estero cioè nel, nel tuo caso evidentemente nel vostro caso tutto quello che non è Italia diventa società offshore ora è vero che, la posso, che io se sono in Italia posso fare quello che voglio è vero che posso aprire una società all'estero e fare il mio business comodamente seduto da casa con un veicolo o una limited UK piuttosto che con una Delaware LLC allora, la risposta è dipende. Tendenzialmente però dovete sapere che nei paesi eh, OX, appunto qui nei paesi occidentali come l'Italia dove eh, risiedi tu in questo momento molto probabilmente, c'è una uh, normativa anti-elusiva piuttosto, uh, piuttosto, um, piuttosto aggressiva che va a colpire poi in realtà anche molti business genuini, quindi anche le fattispecie in cui in realtà io apro una società in Inghilterra perché il mio mercato è inglese. Uh, mi, mi, mi potrei trovare nella, nella situazione di doverci pagare comunque le tasse in Italia quindi è una, la risposta evidentemente dipende non esiste una risposta per tutti uh, potrebbe darsi il caso in cui lo posso fare perché ho un mercato genuino, svolgo un'attività economica genuina in quel mercato per esempio l'Inghilterra, in quindi ho bisogno di quel determinato tipo di società e ci sono altri casi in cui invece io non ho nessun nesso né, né economico né di, di vantaggio reale ad aprire una società all'interno non fiscale, all'interno del Regno Unito e quindi io rimango in Italia e mi apro la società ma in realtà quella non è niente di più di, di una scatola vuota, quindi dipende dal tipo di, di, dalla tipologia di attività che fai e da come la, la espleti quello, che però devi sapere è che le normative ehm, di eh, anti elusione o comunque di anti-abuso sono tante e variano, e eh, sono oh, tantissime sia quelle nazionali, quindi quelle implementate da ogni singola giurisdizione, quindi l'Italia le sue si chiamano SAR, cioè Specific Anti-Abusive Rule, ehm, norme specifiche particolari, che vengono implementate dalle normative domestiche delle diverse giurisdizioni. In dicevo la Spagna le sue, ehm, l'Inghilterra le sue, gli Stati Uniti le proprie, eccetera, eccetera, che possono coincidere come per esempio nel caso del, dei paesi appartenenti all'Unione Europea sono normative che si assomigliano molto perché sono figli di direttive quindi c'è questa direttiva europea che poi scende a piramide e i vari 28 paesi la devono implementare rispettando delle regole quindi tendenzialmente perlomeno all'interno dei paesi europei queste normative si assomigliano e invece possono essere completamente differenti come per esempio la, la, la, la LOB statunitense piuttosto che le mille complicate le, CGT che vengono implicate implementate negli Stati Uniti eccetera eccetera, queste sono le specifiche, poi ci sono le, quelle generali, eh, le norme generali anti-abuso e anche qui esistono sia quelle domestiche implementate a livello di giurisdizione di, giurisdizione, di Stato e Stato, di Paese e Paese e poi quelle che troviamo invece negli strumenti internazionali, cioè le norme generiche anti-abuso generali, si chiamano GAR, General Anti-Abuse Rule, sono invece implementate tendenzialmente a livello di sistema. Quindi le troviamo sia all'interno per esempio dei trattati contro le doppie imposizioni, dal modello OXE 2017 in poi, e sia all'interno per esempio delle, delle direttive, all'interno della direttiva madre-figlio, per esempio, ne troviamo un'altra, e sia a livello poi a scendere, quindi anche qui è una piramide di implementazione, quindi dalla normativa internazionale scendendo a quella nazionale, troviamo diversi livelli di norme antiabuso. Questo chiaramente rende difficilissimo creare un piano di pianificazione fiscale che come dire, non vada non vale a ricadere in nessuno di questi buchi, in nessuna di queste problematiche, soprattutto se non abbiamo sostanza economica, soprattutto se il business come dire, non è genuino, perlomeno non lo è all'estero. cioè Io sono in Italia, faccio il mio oggetto sociale in Italia, il mio mercato di riferimento in Italia, diventa difficile fare business tramite una società all'estero un po' questo il punto, ma devo conoscere queste normative per cercare evidentemente o di infilarmi nei buchi, ma sono veramente pochi, o per capire qual è quando invece è genuino, quando invece posso difendermi in caso di, um, uh, di tax assessment, cioè in caso in cui arrivi gli uomini del fisco vengano a bussarmi allo specchio, ok? Vengono a bussarmi alla porta, allo specchio non ha nessun senso. che puoi rimanere in Italia per uh, sfruttare il sistema tributario nazionale e portare le imposte del tuo business quasi a zero deducendo costi, creando le strutture più, più strane e interessanti qualcun altro dice che devi per forza andare all'estero perché è lì che si annidano le opportunità migliori per abbattere la tassazione della tua impresa qualcun altro ancora dice che puoi mantenere un piede dentro e un piede fuori quindi puoi magari rimanere in Italia e però avere tutte quante le tue imprese all'estero ed evitare anche problemi tipo l'esterovestizione e cose del genere Thank okay. you. Ora, in questo casino, perché tale è della fiscalità internazionale, chi mente e chi eh, invece ti sta dicendo la verità? Ed è importante conoscere la risposta a tutte queste domande perché a ciascuna di essa deriva uno scenario differente, ma soprattutto differente sotto un profilo fiscale, sotto un, prof sotto un profilo di rischio. Quindi se faccio A, che cosa succede? Se faccio B, qual è il mio rischio finale, il mio rischio fiscale, eccetera, eccetera. Io sono Luca Tela, forse già mi conosci, sono un tributarista internazionale e sono stato il primo tributarista internazionale ad aver introdotto in Italia i principi della flag theory cioè del vai dove sei trattato meglio e nel mio corso che si chiama flag strategies sfrutta i vantaggi della globalizzazione per azzerare le tasse rispondo esattamente a tutte queste domande che ho fatto in apertura di video quindi alla fine del corso sarai assolutamente in grado di sapere chi mette e chi dice la verità alla luce di normative quindi non perché lo dico io ma perché lo dicono le normative internazionali cui sarà introdotto in modalità assolutamente semplificata per permettere appunto di capire chi dice la verità e soprattutto per permetterti di capire qual è la struttura fiscale migliore per il tuo e soltanto per il tuo business ora non ti sto chiedendo di comprare il mio corso in questo momento ti sto semplicemente chiedendo di dedicare 10 minuti del tuo tempo al mio webinar gratuito di introduzione al corso di flag strategy È un webinar assolutamente gratuito lo ribadisco della durata di circa 30 40 minuti all'interno del quale ehm, verranno svelati una serie di informazioni che già di per sé, già da sole, cambieranno la tua prospettiva sul mondo della fiscalità e dell'imprenditoria in generale, perché il mio obiettivo è quello in me è quello di metterti in condizione di ragionare in maniera semplice sulla migliore struttura fiscale necessaria da implementare per il tuo business, a prescindere dal momento, dalla fase di sviluppo nella, nella quale adesso ti trovi, quindi a prescindere se adesso guadagni un euro o 10 milioni di euro e permetterti appunto di capire se hai sbagliato qualcosa, se puoi ancora aggiustare il tiro della tua società e soprattutto come raggiungere la struttura ottimale che ti permette di non pagare o quasi le tasse. Quindi se sei interessato, come credo, ad argomenti del genere, ti, ti suggerisco vivamente di lasciarmi la mail e di accedere al ad, ad webinar gratuito all'interno del quale eh, svelerò gli altarini della fiscalità internazionale e ti permetterò di cominciare a ragionare come un imprenditore globale dovrebbe fare. Noi ci vediamo dall'altra parte.